Buongiorno, sono Laura Antichi, oggi vi voglio parlare di Pod PodOmatic, lo scopo è quello di realizzare una eh, web radio in eh, didattica in presenza o a distanza. Quindi vediamo Podomatic come una radio online a scuola. Cosa significa costruire una web radio? Significa creare un proprio canale in onda, caricare e o creare registrazioni audio nell'applicazione, aggiungere grafica per identificare il proprio canale, pubblicare e condividere. Cosa permette di fare una web radio? Realizzare narrazioni e storytelling su un topic didattico o di cronaca, tenere memoria, quindi realizzare un portfoglio di eventi, partecipare con il proprio contributo a fatti sociali, creare interviste, predisporre lezioni, preparare avvisi e tutorial, inviare feedback e molto altro. Le competenze eh, che si possono raggiungere facendo una web radio sono digitali, di cittadinanza, di me media literacy, di collaborazione e linguistiche espressive. In particolare, eh, una web radio permette di gestire le informazioni, progettare avere focus su problemi rilevanti, acquisire abilità comunicativa, sviluppare interessi, governare le emozioni, sviluppare la creatività e includere. Cosa produce una web radio per il soggetto? Autoconsapevolezza, self-management, autostima, need for competence, intraprendenza, presa di uh, decisione. Vi presento l'applicazione nella versione uh, free. Ricordate che nella versione free oggi come oggi non è possibile um, creare le proprie pagine personalizzate. Una volta che vi siete comunque collegati al sito podomatic.com dovete... Uh, prendere un account oppure fare il login. Io vado a fare il login perché sono già registrata. Ecco, questa è l'interfaccia. La, la funzione fondamentale è quella eh, innanzitutto di eh, settare il vostro profilo potete in manage andare in setting oppure andare dal dal vostro account e cliccare su profile e account setting andiamo dal profilo ecco e vedete che vi dà il vostro podcast profilo poi andiamo in setting e qui vi chiede di uh, scegliere una località per uh, la community non ce n'è nessuna che sia particolarmente soddisfacente quindi non lascio vuoto le, uh, le, uh, le mail avete la possibilità di cambiare la password di uh, uh, collegarvi al vostro account Facebook, io l'ho fatto perché eh, i vostri utenti siano eh, avvisati del, dei nuovi mh, upload che avete fatto e eh, poi andate dopo il profile setting, sì, podcast setting e eh, qui eh, avete il title del vostro podcast nella, qui mettete un sottotitolo, poi uh, potete scegliere una copertina, una cover art dal vostro computer, eh, date una descrizione del vostro podcast, scegliete una categoria e soprattutto è interessante mettere dei tag che identifichino e rendano possibile la, la ricerca del vostro mh, podcast inserendo delle parole chiave separate da spazio M -m mettere il language la vostra lingua e fare uh, save ora uh, per andare a brevemente andiamo a vedere come uh, postare quindi il proprio uh, podcast quindi uh -huh. Andiamo innanzitutto a vedere il mio podcast. In my podcast vado in view e qui vedete il podcast con tutti gli episodi che ho già uploadato. Okay. E, um, e poi adesso andiamo a creare con Create un... Un nuovo eh, quindi episodio del, eh, del mio eh, podcast. Per creare un uh, nuovo episodio oh, uh, seleziono un file oppure eh, trascino un file qui in questa finestra e uh, oppure posso selezionare un uh, file dalla library. Um, Pratico la prima opzione della, quindi trascinare il file dalla, da una mia cartella e um, trascino il file Motivazione, qui, eh, faccio Start Upload, qui metto intanto eh, un title La Motivazione, questa lezione di psicologia nella description ok eh, poi eh, scelgo un file per mh, per mettere un'immagine dal mio computer scelgo eh, l'immagine questa apri upload L immagine è molto grande quindi faccio crop la rimpicciolisco ecco e um, eh, adesso devo scegliere un uh, livello di uh, qualità, mi permette solo il TOC che ha una qualità un po' più bassa del, tanto dell'original che de unicamente con, uh, si ha con il PRO e del MUSIC che è una, uh, eh, che è, è una qualità più alta vado in uh, uh, ho messo tutto quindi e eh, vado a uh, publish this episode e qui non uh, faccio in questa finestra mi dice di andare alla al, uh, pro io faccio no thanks just publish e quindi mi dice che ho pubblicato con uh, successo il mio uh, uh, podcast Vado ora in uh, My Podcast View e vedete che è stato eh, il nuovo episodio eh, il proprio, eh, è stato uploadato e lo, lo posso anche eh, sentire. Le eh, principali teorie della motivazione. Adesso mi rompo perché volevo farvi vedere che Uh, innanzitutto è possibile che, quale, che chi lo sente si, uh, lo segua con a follow e, uh, uh, è possibile scaricare il, uh, uh, questo file chi uh, lo, uh, lo segue è possibile uh, share episode o uh, share a podcast quindi mh, per condividere vedete che mi dà il link eh, alla pagina oppure la possibilità di embeddare nel, eh, nei siti il, questo eh, podcast, quindi ho due possibilità. Eh, volevo anche dirvi che per quanto riguarda mh, la creazione della, del podcast è anche possibile mh, registrare internamente all'applicazione il il vostro uh, podcast andando in um, Media, uh, My Media Media uh, Library e a Record audio con questo tasto. Quindi vi uh, connette uh, un uh, con uh, Let's Do This uh, mi, vi permette di registrare il eh, vostro eh, nuovo episodio anche dall'interno senza doverlo uploadare dal vostro eh, computer una volta che a voi eh, l'avete eh, poi registrato e pubblicato eh, il vostro episodio comparirà nella eh, media library e nel, e quindi lo potete aggiungere alla, alla vostra creazione di episodi di podcast questo è tutto per quanto riguarda l'applicazione la, uh, free e, e che, ha, che offre alcune opportunità e la più importante delle quali è quella di creare degli episodi e di condividerlo vedete questa quindi è l'interfaccia della mia applicazione e anche da qui io posso con share condividere il podcast con il link copiando il link condividerlo sui social o embeddare il, il, il, nei siti il mio podcast arrivederci